buon pomeriggio a tutti ciao benvenuti nella mia cucina e ciao da me e da raffaele il regista da raffaele il regista e rispondi ciao allora che cosa facciamo oggi facciamo i sofficini siccome dobbiamo aspettare un attimo che il latte arrivi a bollore io lo metto già nella pentola L'avevo già accesa per accelerare un po' i tempi quindi, latte e burro. Gli ingredienti sono tutti del link. Comunque, sono 250 ml di latte e 30 grammi di burro. Ora, nel frattempo, questo si scioglie un po'. Aspettiamo che arrivi qualcun altro. Perché tu già ridi? Ok, allora abbiamo detto il latte, il burro e un pizzico di sale, il sale lo possiamo chiudere, non serve più, lo mettiamo qua, una volta che si scioglierà il burro e il latte arriverà a bollore, aggiungeremo insieme, tutta insieme la farina, va bene? ora aspettiamo, nel frattempo voi diteci se si sente, si vede tutto, penso di sì, Io abbasso il volume e sono con voi. Ciao Laura, ciao Katia, ciao Tonia e ciao Rosanna. Ciao a tutte e benvenute. Ditemi, avete visto il video della focaccia che ho pubblicato ieri? Eh? Eh? Eh? eh? Se l'avete visto ditemi che cosa ne pensate. Era abbastanza esaustivo, era fatto bene, vi è piaciuto ditemi, ditemi che io accetto tutti vo i vostri suggerimenti. succedimenti, raccomando polaccio. allora, ecco abbassiamo un po' puoi venire per favore a far vedere qui che il latte bolle e il burro si sta sciogliendo? è esattamente lo stesso procedimento che si fa per i pignè solo che qui c'è il latte mentre per i pignè c'è l'acqua ok, il burro si è sciolto, cosa facciamo? aggiungiamo la farina Tutte insieme così tutto in tutta insieme sì mescoliamo così e formiamo una palla così facciamo assorbire bene la farina Continuando a mescolare e a cuocere se non fate questo procedimento e lo togliete adesso troverete i grumi della farina e non è buona. aspettate che sia tutta ben assorbita E avremo un solo una, um, Non voglio dire una palla perché arrivi Ciao ragazze Ok quando sul fondo si forma una patina così il composto è pronto va bene? ora che cosa si fa? si trasferisce qua in una ciotola e adesso andremo a lavorare tolgo questo e nel frattempo metto già a riscaldare l'olio facciamo così questo qui anche se è caldo delicatezza piano piano andate a, a impastare Mi trasferisco qui così forse ci riesco meglio allora al momento vi sembra tutto grumoso adesso vedrete che diventerà liscio allora scotta eh? naturalmente è bollente però è sopportabile il calore, almeno per me. Ciao Mariella. Sì, Rosangela, penso che tu possa usare il latte di soia. Sì, anche il latte senza lattosio, tranquillamente. Vedete come sta diventando già liscio? Se non ce la fate, che il calore è troppo forte per voi aspettate qualche secondo io ce la faccio non, non, non mi dà fastidio io sono le mani d'acciaio no che non c'è un barriamo nemmeno mandiamento ciao marianna ciao Ziarita. rita vedo se no. sono sul link sì sì le dosi sono nel link comunque ho usato 250 ml di latte io ho usato il latte intero. Voi utilizzate quello che preferite, non cambia o granché. 30 g di burro e 250 g di farina 00 perché non serve una farina forte perché non deve sviluppare nessuna maglia glutinica, non dobbiamo far lievitare niente. Ecco qua, vedete? Lavorando l'impasto Sì, ora c'è se si era bloccato mi dispiace Con no, no, no, ancora... no, no, forse si è bloccato solo per noi ciao Graziella cosa stai facendo i sofficini allora vedete come liscio si vede bello liscio liscio ora cosa facciamo lo copriamo e lo teniamo qui per qualche minuto. Nel frattempo le prepariamo il ripieno. Allora, ripetiamo per chi è arrivato adesso. Vieni. Abbiamo messo a scaldare 250 ml di latte con 30 g di burro e un pizzico di sale. Quando il burro si è sciolto e il latte ha cominciato a bollire, abbiamo aggiunto tutta la farina tutta di un colpo, tutta insieme. Abbiamo mescolato fin quando sul fondo della pentola non si è fermata formata una patina abbiamo tolto l'impasto lo abbiamo fatto raffreddare un minuto o due e poi abbiamo impastato e abbiamo ottenuto questo composto liscio ora il ripieno qual è il ripieno? è pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto nella ricetta io ho messo anche la besciamella ma la besciamella come scritto anche nel link è facoltativa, io in questo caso questa volta non l'ho voluta l'ho messa e allora prepariamo il ripieno mozzarella prosciutto cotto e, e qualche cucchiaino di pomodoro e oligano. naturalmente potete variare il ripieno a seconda dei vostri gusti e quindi farlo solamente pomodoro e mozzarella oppure con i funghi oppure oggi una signora mi ha chiesto se poteva mettere il tonno naturalmente può mettere il tonno Potete mettere la carne, potete mettere quello che volete voi, quello che più preferite. Però i sofficini classici sono questi. E ci si aggiunge la besciamella. Io non l'ho voluta aggiungere perché li dobbiamo mangiare noi, quindi ho voluti rendere un po' più leggeri. Ora cosa facciamo? Prendiamo il nostro composto, ne prendiamo un pezzo e l'altro lo teniamo a coperto. E lo andiamo a stendere. Come vedete è semplicissimo da stendere, non serve neanche la farina. Poi dove va? Facciamo così. Lo mettiamo qui.